Amiche e amici di Volumbrite abbiamo il piacere di avere come ospite oggi Valentina Tomirotti dopo un lungo corteggiamento è qui per presentare il suo libro, il suo primo libro Un altro danno, che la presentazione sarà poi questa sera a Binaria però ha accettato insomma, di sottoporsi alle nostre, al nostro interrogatorio e quindi eh, Valentina ti chiederei, tu sei una blogger, giornalista Adesso anche scrittrice, cioè ti possiamo anche chiamare influencer, Ved vedremo, vedremo. Ma in realtà chi è Valentina Tomirotti? Beh, Valentina è Valentina, è quello che vedete, eh, mi occupo di comunicazione, mi piace comunicare e lo faccio per osmosi, cioè io comunico anche quando sto zitta e tengo la bocca chiusa e è un po' la mia missione la mia missione terrena ed è quello di informare il mondo che anche una vita da seduta può essere una vita normale Adesso ti dirò qualche parola, tu mi dici che reazioni ti provoca Pepitosa Pepitosa è l'alter ego di Valentina è la parte online di quello che sono nella vita di tutti i giorni è il mio nome che potete digitare su Google e vi si apre un mondo che mi riguarda fatto sia di progetti ma anche proprio di quello che sono un mondo rosa un mondo rosa quindi tutti gli appassionati di questo colore sicuramente andranno a, a cliccare per cercarti invece dicessi per dire? per dire è eh, un'altra cosa che mi riguarda è un hashtag che io me lo sono tatuato anche qua per non dimenticarlo mai e anche quello è una parte, è una parte di me, è un'altra parte di Valentina. Il perdire è una parola d'ordine che io mi impongo quotidianamente per affrontare il mondo online con delle frasi che mi invento o delle opinioni che snocciolo sul web. E invece tornando all'apertura ti dicessi influencer, cosa ti viene in mente? Influencer non credo di esserlo, o meglio eh, non mi occupo di influenzare la massa con un obiettivo eh, che potrebbe sembrare commerciale come fanno gli influencer, ma io parlo di una vita quotidiana che vivo eh, e quindi racconto semplicemente quello che sono. È ovvio che facendo questo e mettendomi a nudo eh, la gente si medesima molto in quello che può, essere, che può riguardare tutti. Quindi forse lì si sì, influenza. A proposito, adesso siamo, non dico invasi, però ci sono tante influencer molto avvenenti con disabilità, quindi che magari non hanno una disabilità. E che hanno tanti follower, cosa ne pensi? Bisogna sempre fare una distinzione secondo me sull'obiettivo che vuoi comunicare, perché sei online e come mostri la tua disabilità. Ci sono molti modi per farlo, siamo abituati purtroppo ancora ehm, ad una società che accetta la disabilità normale. Una persona Seduta, ma con misure e, eh, passano il termine, sembianze normali. Io esco abbastanza dal, dal mucchio e eh, non, sono, non ho nulla di normale. Non ho nulla di normale se non la vita e gli interessi che mi possono accumulare uh, ad una ragazza di 36 anni. E quindi questo un po' rompe gli schemi. Eh, benvenga però in ogni caso trattare il tema della disabilità anche da un punto di vista social. L'importante è che venga fatto a fin di bene per informare e non per compatire. Direi molto chiaro il concetto. Adesso una domanda politica. Che effetto ti fa da insomma, comunicatrice giornalista avere un ministero appositamente pensato per la disabilità, quindi il ministro che è anche per le disabilità? Domandone, Domandone perché non, non mi trovo d'accordo di nulla di quello che fa questo ministero non ho nessun problema ad ammetterlo ma al di là della corrente politica mh, mi preoccupa molto la chiusura che si vuole far passare come normalità facendo nascere questo ministero eh, contrariamente a quello che sembra non stiamo aprendo nessun vaso ma lo stiamo chiudendo ermeticamente quello che si sta facendo con questo ministero è ehm, vittivare ancora di più la disabilità ma non uniformarla alla popolazione. Di ecco. inclusione io non vedo nulla. Sì, ad esempio a me fa rizzare abbastanza i capelli quando agli eventi paralimpici non ci va più il ministro dello sport ma ci va il ministro per la disabilità. Questo lo trovo un controsenso. Allora, è giusta la figura ed è giusto istituire un ministero che si occupi di questa fetta della società. A fatto che il ministero in questione sappia cosa ha in mano, sappia che quello che ha in mano è la vita delle persone con maggiore difficoltà, ma che si ricordi che sono persone e non cose o pedine da relegare in un angolo in base alle luci della ribalta. Ecco. Devo essere un pochino più insistente, e che effetto ti fa che questo ministro per la disabilità sia uno come Lorenzo Fontana? Che sappiamo quali sono le sue posizioni su altre tematiche di diritti civili e non solo? Credo che di civile questa persona non abbia nulla non abbia nulla, non tanto come persona, perché non la conosco, ma per la figura che rappresenta. Eh, per la figura istituzionale che dovrebbe rappresentare, eh, lui non ha un minimo di libertà d'opinione, che manifesta e che eh, mette in risalto con il suo ministero. Anche, credo che il Ministro Fontana, se conoscessere, mi relegherebbe ai margini di non so quale periferia, perché io sono una persona molto libera, eh, nonostante le mie limitazioni, molto libera di testa, che credo che sia più fondamentale che essere libera come movimento, eh, non sono contro all'aborto, non sono contro alle unioni civili, non sono contro alle unioni omosessuali, non sono contro ad una disabilità eh, libera e manifesta e ad una normalità anche della sfera emotiva e sentimentale che può riguardare il mondo della disabilità. Non sono favorevole eh, fino in fondo all'assistenza sessuale o meglio non sono favorevole alla comunicazione che viene usata per questo tema perché nel mondo della disabilità fortunatamente o sfortunatamente non siamo tutti uguali e non tutte le persone ehm, devono affrontare un vicolo chiuso per provare amore, amore o anche solo sesso è normale che quello e non mi piace che venga eh, invece cavalcata l'onda che una persona con problematiche fisiche possa ambire alla sfera sentimentale che poi non è, ma alla sfera pulsionale eh, solo attraverso la sostanza sessuale perché chi vive e cerca di farsi sgomitare nella società per dimostrare in qualche modo che la vita normale e che da quel punto di vista è fattibile, viene, non viene capito. Non viene capito e viene definito sempre come quella persona che per farsi voler bene o per ehm, essere al centro di una relazione c'è qualcosa di finto e costruito, ma non è così. Quindi il ministro Fontana credo che abbia molto da imparare per il ministero che occupa. Grazie di aver risposto a questa domanda, invece parlerei finalmente del tuo libro. Un altro danno, quindi quanti danni e quali sono i peggiori o i migliori che ha fatto Valentina nella sua vita? Il libro è un insieme di danni, mai anche di doni, perché mi piace giocare con le similitudini nel suono e delle parole e alla fine il danno Posso anche essere io perché quando sono nata sono stata una sorpresa per i miei genitori perché il medico che come ne ho parlato io nel libro è stato vittima di una peperonata mal digerita non ha riconosciuto nell'ecografia la mia malattia, la mia una malattia genetica e quindi io sono stata una sorpresa come l'uovo di Pasqua pur essendo nata a novembre. E quindi questo potrebbe sembrare un danno che però grazie alla mia famiglia e a questi lunghi 36 anni di vita credo senza troppa fatica che possa essere chiamato anche dono. Ok, grazie e una delle ultime avventure no, della tua, dei tuoi 36 anni è stata la patente no? ci racconti com'è stata questa esperienza adesso guidi in autonomia e quindi sei pronta a far danni o forse ne hai già fatte? No, speriamo di no, però avere preso la patente è stata una punta in più sulla mia lista dell'autonomia eh, chi ha problemi motori ambisce ad una continua ricerca di autonomia e di libertà. Ho aggiunto quattro ruote alle mie attuali e tra le peripettie sono riuscita a prendere la patente. Avendo 36 anni è come se avessi sorpassato il giro di boa dei 18 anni. E, niente, ho preso la patente, ho questa macchina spaziale che sono riuscita ad acquistare anche grazie a un crowdfunding che ho fatto perché i prezzi per queste macchine non sono alla portata di tutti ed è una cosa sulla quale mi sto battendo anche a livello politico perché insieme all'Onorevole Pini del Partito Democratico ho scritto una proposta di legge per fare in modo che eh, una libertà che può essere la patente possa essere la portata economica di tutti. La mia patente non è solo un movimento ma è anche turismo accessibile perché mi sono resa conto che in Italia c'è una grossa domanda sul bisogno di capire le barriere architettoniche, ma c'è poca offerta, offerta di materiale eh, che racconti il nostro paese tra i limiti e eh, i benefici. E quindi io cercherò di scrivere eh, delle guide, delle guide turistiche che raccontino fino in fondo la reale... Eh, problematica comunque lo stato di attuazione delle città eh, per chi ha in carrozzina. Tutto questo si tramuterà anche in un progetto, no? se non sbaglio, che si chiama eh, Pepitosa in carrozza, ce ne vuoi parlare? Per Pittore di Carlos è il progetto appunto che avrà come finale o come punto di partenza un'associazione, perché al mondo la cosa fondamentale che devi capire è che il tuo problema non è solo il tuo, al mondo non sei da sola ad avere questi limiti ed è giusto allargare le braccia invece che chiuderle. E quindi voglio parlare a tutti anche a quelli che camminano, eh, perché anche chi cammina ed è, tra virgolette, normale, può avere delle disabilità momentanee e può trovarsi in difficoltà, come ad esempio anche le mamme con un bambino, col passeggino, oppure un anziano, o qualcuno che si rompe una gamba o qualcosa del genere. E quindi io voglio parlare anche a tutti loro, non solo a chi è... Spero sempre sulle quattro ruote. Quindi per pintosi in carrozza credo e spero che possa essere una novità ehm, universale. E ovviamente te lo auguriamo. Chiudiamo l'intervista con i fuochi artificiali. Io ti farò adesso delle domande. Marzulliane, nel senso proprio sono le domande di Marzullo, però sono molto interessato, siamo molto interessati dalle tue risposte ovviamente. La prima è il top, la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Chi non sogna non vive secondo me, perché i sogni sono comunque eh, la benzina che ti fa svegliare alla mattina, chi non sogna non ha prospettive e secondo me non conosce fino in fondo la parola futuro, quindi i sogni aiutano la vita. Ok, la seconda è è meglio incontrare la persona giusta nel momento sbagliato o la persona sbagliata nel momento giusto? la persona sbagliata nel momento giusto, perché così sai già dove vai a parare che il peggio è, è passato. No, a parte tutto è ovvio che incontrare la persona giusta al momento sbagliato ti salva dalle situazioni e la cosa importante però è imparare a chiedere aiuto, ad alzare la mano e non avere vergogna di farlo, quindi è ovvio che la persona giusta, al momento sbagliato, te lo fa rendere un po' più dolce. Benissimo, con questa risposta noi chiudiamo la nostra intervista, ti ringraziamo per averci ascoltato ti auguriamo ovviamente il massimo successo per il tuo libro e grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi per avermi ospitata, grazie Torino e ci vediamo in giro con il libro, la macchina o i social, tanto mi trovate ovunque.